Buonasera a tutti, siamo qui a Casalecchio di Reno in occasione della rassegna a tema legalità politicamente scorretto e siamo qui con Murubutu, un importante artista e rapper della scena musicale italiana contemporanea. E volevo partire da questo, visto che siamo a Casalecchio, volevo chiederti cosa significasse per te eh, parte di, eh, far parte di una manifestazione come questa. Sì, è un onore essere qua, è un piacere, e anche perché è una situazione che nasce da un'esigenza territoriale importante e quindi sono contento di dare il mio contributo. Perfetto, grazie. E poi volevo chiederti, visto che è appena uscita la, la, la riedizione, la versione deluxe dell'album Infernum che hai scritto insieme a Clover Gold, volevo, scriverti, volevo chiederti cosa ehm, significasse per te e quale personaggio in particolare eh, ti fosse entrato nel cuore, in chi ti fosse immedesimato particolarmente. Sì, eh, guarda, una... Sicuramente è stato un viaggio molto, molto lungo, i personaggi sono tantissimi, è un personaggio che mi piace molto, comunque Pier della Vigna, è un, uh, un personaggio insomma, commovente a tratti secondo me, quindi è quello che conservo con maggior affetto. Avete attualizzato molto il tema. Ehm... E poi, visto che, come hai ricordato prima su questo palco, prima ancora che un rapper, sei un docente del, di, di, di scuole superiori, volevo chiederti se avessi un messaggio particolare da dare ai giovani che stanno per affrontare questa maturità 2021 nel contesto che tutti stiamo vivendo. Sì, allora, eh, il, il consiglio che do ai giovani che la stanno affrontando adesso, ovviamente, è di arrivare alla maturità rilassata, perché è solamente la fine di un percorso, ed è un percorso che comunque ha un suo valore. E Viene considerato in sede d'esame. Se poi posso dire la mia, io sono per abolire completamente la maturità, ma questo glielo diciamo quando l'hanno già fatta, Subito, così non li demotiviamo. Perfetto, eh, eh. assolutamente. Grazie mille. E, a questo punto, io eh, volevo ringraziare Murubutu per, per essersi prestato alle nostre domande, e volevo ringraziare la, la ATER Fondazione per aver eh, promosso e, e aiutato il politicamente scorretti in alcuni suoi eventi. Grazie a tutti.